Dici, ma Robin, ok, va bene tutti i giorni, va bene, spingi REC, ma fa il video è difficile, cioè, mo' accendo lo smartphone, spingo REC e poi che gli racconto? Allora, premesso che per ognuno la cosa è diversa, no. Allora, premesso che per ognuno la cosa sarà differente, ci sono varie alternative sulle quali ti puoi cimentare. La cosa migliore, secondo me, per il mio gusto, per ciò che a me piace, è di evitare, poi è un errore che probabilmente faccio anche io, di mettersi in cattedra. Cioè, non è che facciamo un video perché noi adesso siamo i saputi e spieghiamo agli altri come si fa o non si fa. Secondo me questo rischia di mm, un po' compromettere lo scopo per il quale noi facciamo il video dice in effetti ma perché siamo a fare questi video? dice perché li fanno tutti mm, gli altri è eh? un indicatore che qualcuno, qualche esploratore, esploratrice si è avventurata più avanti e ha trovato qualcosa di interessante che vogliamo fare anche io e te ma non ci dobbiamo dimenticare che cos'è questo qualcosa interessante, perché se ce lo dimentichiamo poi tutto quello che facciamo è un po' compromesso dalla poca chiarezza del percorso che facciamo, quindi questi esploratori che ci hanno preceduto hanno scoperto che il video aiuta a creare queste dannatissime relazioni di cui parliamo sempre, cioè ci aiutano veramente a entrare in contatto, in sintonia, in sincronia con alcuni personaggi. Cioè il fatto che un personaggio si presenta in video, condivide delle sue idee, mi racconta delle informazioni o delle storie, mi dà la possibilità di capire meglio se a me questa persona piace, la voglio seguire e anche di più, piuttosto che no. quindi il video. È uno strumento che mi aiuta a creare relazioni e a comunicare se sono capace, se imparo a farlo, in alcuni casi in maniera più forte, più emozionale, più ricca, più variegata di quello che il testo e le immagini possono fare. Quindi, se l'obiettivo è quello di creare relazioni, sarà diversa la strada l'informazione ciò che tu dai nel video non è detto che c'è una ricetta che va bene per tutti tornando alla domanda iniziale ok Robin spingi rec tutti i giorni ma cosa gli dico? la mia risposta è comincia ad annotare prendi un bel foglio anche tu e scrivi scrivi scrivi quelle che sono Storie che ti sono successe del tipo, storie possono anche essere di tanti anni fa, storie di tutti i giorni, piccoli avvenimenti che ti sono rimasti impressi, butta giù. Idee su cose che vorresti fare, che vorresti vedere fatte nel tuo settore, di cui vorresti sentire parlare. Comincia a scrivere, scrivere, scrivere e quando accendi la telecamera prendi una di queste e insisti perché questo è un terreno nel quale ti devi per forza mettere in discussione perché raccontare davanti a un obiettivo qualcosa di interessante così come se avessi davanti a un amico non è facile e quindi la maniera migliore per poter apprendere è di fare, fare, fare, fare fare, fare, fare, fare, fare, fare Pare, pare, pare, pare